Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi eh, diciamo che è pressappoco come quello di ieri, però si fa nella base operativa e nel bunker qualcuno mi ha chiesto senza knight e l'ho fatto senza knight, però secondo me è un glitch inutile ragazzi perché è un glitch inutile, però ve lo porto uguale, lo volete e ve lo porto allora eh, innanzitutto i requisiti ragazzi sono mira manuale un amico in un'altra sessione con mira differente e l'amico si deve trovare nella... in una missione qualunque io ragazzi per comodità ho preso bunker e base operativa vicino ma comunque i tempi fidatevi che sono sempre tempi di merda e in più avete eh, il negozio per comprare il birra che sta qui vicino quindi a questo punto ragazzi come ho già detto dovete avere anche mira manuale per chi non lo sapesse andate nel creatore oppure dalla storia e... lì si cambia la mira insomma e dovete avere comprate 10 birre ragazzi le comprate qui nella base operativa la prima volta e va bene allora a questo punto venite qui nella sala delle attività se non avete lo schermo attivo attivate lo schermo diventate CEO e, eh, avviate un'attività qualunque qualunque voi abbiate però prima di fare ciò che cosa dovete fare? dovete andare in una community ragazzi o sul vostro amico magari che siete in party e dovrete unirvi a lui dovrete fare un partecipa sessione o nella community oppure a un amico a quell'amico che vi aiuterà ovviamente se sarete in party con lui io qui vado in una, in una community vado a fare il recupero dei dettagli e tutto quanto faccio comunque un partecipa a sessione e andrò ad accettare il primo messaggio e cancellerò il secondo quindi a questo punto vi faccio rivedere in maniera tale che accetto il primo, cancello il secondo in maniera tale che carica velocemente ragazzi quindi andiamo sull'attività premiamo doppio tasto ps partecipa a sessione x per accettare il lavoro insomma e poi facciamo x per accettare cerchio per cancellare ci troveremo buggati in questa schermata ragazzi quando saremo in questa schermata dovremo spegnere lo schermo dopo aver spento lo schermo premeremo freccia giù andremo su franklin o chi cazzo vi a voi e vi sbaggerete a questo punto ragazzi entrerà in ballo il nostro amico nell'altra sessione che comunque sono sempre io ragazzi io ho fatto un'unica registrazione e quindi noi andremo a chiedere il buzzard mentre il nostro amico in un'altra sessione entrerà in un lavoro da titano o una missione qualunque ragazzi e rimarrà fermo in quella missione automaticamente come usciremo fuori dalla base ci butteremo moriremo perché altrimenti se non ci butteremo dall'elicottero e non moriremo, ragazzi, non potremo fare un cazzo avremo tutto buggato e non potremo fare nulla a questo punto il nostro amico ci farà un partecipa a sessione e eh, noi accetteremo ovviamente il partecipa a sessione il nostro amico ritornerà nella missione e si metterà nella schermata nera quando noi saremo in questa schermata nera che ci dirà di partecipare, lui uscirà dalla missione e lì sarà finito il ruolo del nostro amico accetteremo tutti quanti i messaggi e ora potremo continuare a fare il glitch perché automaticamente eh, ci compariranno diciamo le cose in mappa le cose in mappa nel senso intendo eh, il bunker e la base operativa anche perché se non fate quel passaggio ragazzi non potrete più entrare né nel bunker né nella base operativa quindi dovete per forza unirvi a un amico per forza ragazzi quindi è un semisolo diciamo il vostro amico servirà solamente in quel passaggio quindi a questo punto quando avete fatto tutto quanto il passaggio dovete entrare nel vostro bunker ragazzi come ho già detto io ce l'avevo vicini ma serve a ben poco perché quando morite comunque andrete a respawnare in culo al mondo come è successo a me una volta all'ospedale Sandy Shore una volta all'ospedale a Paleto Bay quindi è un po' un cazzo per il culo sto glitch secondo me a questo punto nella base e nel bunker ragazzi dentro il vostro com dovrete avere la retro custom che volete duplicare quindi prendete la retro custom, la mettete fuori nella piazzola di parcheggio che si trova nel bunker. E una volta fatto ciò potrete continuare il glitch. Per continuare il glitch ragazzi, scenderete dalla vostra auto e andrete a drinkare. Ragazzi, dovete drinkare. Vi dovete ubriacare anche qui, come nel glitch di ieri. È solo che qui non si fa con il nightclub andremo ad ubriacarci io qui ho fatto un taglio però comunque sia insomma eh, si capisce a questo punto una volta che ci saremo ubriacati ragazzi prenderemo il buzzard respawneremo prenderemo il buzzard e tutto il resto e andremo in un negozio di eh, di birra come ho già detto la avevo qui vicino io ragazzi e andremo a comprare altra birra ragazzi potremo anche comprarla nella base operativa direttamente eh, ragazzi eh, quindi potremo dirigerci anche direttamente alla base operativa e saltare questo passaggio però comunque al negozio una volta minimo ci dovremo venire per forza quindi una volta tornati nella base operativa io qui ho tagliato perché sennò veramente era troppo lungo il video e saliremo sulla nostra LGRH8 che dovremo avere nella base operativa una RH8 semplice e quando arranca acceleriamo, ci sparirà tutto dalla base operativa, rimarremo buggati e qui dovremo ubriacarci nuovamente fino a morire. Quindi andremo ad ubriacarci e andremo a morire ragazzi. Dopodiché vi rispa respawnerà respawnerà respawnerà come vi a voi e vi respawnerà all'ospedale secondo il gioco più vicino a me e qui ha respawnato tipo a paleto bay e non mi sembrava molto vicino come luogo sinceramente scusate il, lo screen nero molto lungo ma non ci ho fatto caso e qui ragazzi il gioco ha dato il meglio di sé quando ho richiesto il buzzard perché ho richiesto il buzzard il gioco ha tirato fuori una vera chicca ragazzi una vera chicca guardate dove è stato in grado di mettermi il buzzard dove cazzo poteva parcheggiarmelo il buzzard l'avete visto? lì dietro ragazzi a parte sto coglione che mi ha rotato e va bene ma guardate dove vi ha messo il Buzzard ragazzi. Ditemi voi se il gioco può mettermi il Buzzard in un posto del genere ragazzi. Che le eliche toccano ai lati del muro. Che non appena sono decollato ragazzi il Buzzard già era distrutto. Però complimenti a Roxar per, per le sue chicche, per i suoi respawn ragazzi. Tornate nel bunker. E a questo punto ragazzi andate ad inserire o a mettere che suona meglio inserire pare brutto la vostra auto che avete comunque nel bunker che avevate tirato fuori precedentemente nel bunker la mettete nel com e automaticamente cambierà la targa adesso vi faccio vedere non so se si vede la targa è 2.6 qualcosa e qui adesso cambierà la targa con 6 e qualcosa l'andrete a salvare io qui le birre ragazzi non le ho ricomprate perché non avevo intenzione di, di fare il glitch ma voi prima di venire nel bunker dovrete comprare le birre perché altrimenti non potrete eh, ubriacarvi e uscire dal bunker se tentate di uscire dal bunker eh, dalla porta si buggerà e rimarrete buggati lì dentro a vita detto questo ragazzi ricordatevi tutti quanti i passaggi il video finisce qui un saluto da maxi al prossimo video